In Europa, torno indietro nel tempo, 20, più di 20 anni, 25 anni fa quasi. Io sono, ho partecipato all'Erasmus come nel primo ciclo, pensavo quando eravamo delle mosche bianche. Sono andato poi in una delle università più storiche d'Inghilterra, eh, in Cina di a da... e quella è stata un'esperienza proprio fantastica. Sono venuto in contatto con persone da tutta Europa e anche da tutto il mondo, c'erano anche cinesi e vivere un'esperienza così accanto a persone di tante nazionalità e ti fa capire proprio che il mondo viene visto da tanti punti diversi. Ho partecipato anche ai lavori congressuali a Maastricht proprio con l'idea di un'Europa, un'Europa dei popoli, un'Europa delle nazioni. C'era proprio questo spirito nell'area. Poi sono tornato qua in Italia, ovviamente uno comincia a lavorare, ha dei figli, deve pensare a tirare avanti. E ho un po' con l'entusiasmo. Ho visto questi anni un'Europa che è diventata adesso un'Europa solo della finanza, delle banche, abbastanza della banca centrale europea, la, la banca privata, com'è possibile? E mi sono chiesto qui, com'è che possiamo fare? Bisogna trovare un modo per ritornare a quello spirito. Devo dire che quando sono andato a Milano mi sono trovato tutti i candidati, con Grillo a Casaleggio, e mi sono trovato indietro di vent'anni proprio. E uno spirito proprio di un piomore no? eh, spaccato sì. sì. qualcuno che chiama buffoni qualcuno che eh. chiama anche buffoni complimenti eh, perché a vedere c'è dei buffoni così il sì, sì. 23 maggio dobbiamo andare tutti a Roma però eh. dobbiamo andare tutti a Roma il 25 maggio e ci cominciamo il 26 tutti occupati qui un eh. buon adesso si sì.